Sono un giornalista è indignato. La cosiddetta iniziativa sull'autodeterminazione è un attacco alla Convenzione e alla Corte europea dei diritti dell'uomo. È un tribunale che eh, difende la libertà di stampa anche in Svizzera. Ha così indotto il Tribunale federale a correggere alcune sue decisioni. È stata annullata, ad esempio, la censura ad un documentario televisivo. E poi i giornalisti hanno ottenuto il diritto di proteggere le loro fonti, di utilizzare documenti confidenziali e la Camera nascosta se è nell'interesse pubblico. Ma adesso l'Udc attacca questo baluardo della democrazia della libertà d'espressione della libertà di stampa ed in un momento in cui i media sono minacciati un po tutto il mondo dagli stati uniti alla russia dalla turchia all'ungheria i giornalisti vengono diffamati incarcerati ed uccisi persino nella democratica europa a questo punto cosa si fa non ci sono dubbi, no a questa pericolosa iniziativa.